Pictures you, pictures of me. Yeah. Pictures you, pictures of me. Allora, siamo arrivati finalmente a Berlino. Allora, com'è stato il volo? Com'è stato? Io vicino a due te terroristi sono riuscito ad arginare il pericolo Senti, tramite... certo, ma di la verità, è sì. il momento che hanno aperto la cabina di pilotaggio? Sì, ho visto un sacco di puzzanti Volevo spingere qualcosa ma il mio istinto 3D mi ha detto di, di fermarmi Andiamo a prendere il treno no. dai, Che ci dai. porterà a Berlino Centro This is a the This is the story of us all This is the first turn of a newborn child before Allora abbiamo appena posato i nostri, i nostri bagagli in camera. E qui è l'hotel che si chiama il Moxi Hotel, che è un hotel che si trova leggermente fuori da Berlino, ma la cosa bella è che si trova proprio davanti alla stazione. Ed è un hotel molto molto bello perché è tutto quanto in stile metropolitano Infatti già come vedete dallo sfondo c'è tutta quanta la piantina del, della metro di, di Berlino Fa molto caldo, non ci aspettavamo sinceramente un clima così Perché venivamo da Roma che faceva freddino, però meglio così Pictures of you, pictures of me All upon your walls for the world to see Pictures of you, pictures of me dietro a me l'Iside Gallery, che come saprete è una parte del muro di Berlino, perché nel 1989, quando ho deciso di abbattere il muro, l'idea originale era quella di abbattere completamente tutto quanto il muro e non lasciare più residui soltanto che poi successivamente si decise di lasciare qualche resto di muro in piedi e data l'euforia del momento e la gioia della caduta di questo muro moltissimi artisti di strada decisero di arrivare qua nella capitale tedesca e di abbellire le parti restanti del muro e quello che ci rimane a noi altro non è che una galleria a cielo aperto There Inside, I'm high up and dry. Pictures, pictures, and Every secret moment, every stolen promise you believed Confess to me all that lies between us All that lies between you and me tappa culinaria dopo aver visto tutta la e -Side Gallery è Burgermeister che è questa hamburgueseria che si trova sotto il Ponte dove a detta di tutti si fanno dei panini che è qualcosa di spettacolare, quindi proviamo per credere. perché qua ci sono i melograni dobbiamo mettere la mano qui dentro e capire cosa c'è adesso siamo per entrare in una delle stanze più importanti del museo ciao Parlamento